Buonasera, benvenute e benvenuti a questo primo incontro del ciclo, di un ciclo di presentazione di libri dal titolo Dalla storia all'attualità, pace, ambiente e non violenza che come Centro Studi di Sereno Regis abbiamo organizzato per questo periodo autunno-inverno. Ehm, il Centro Studi per chi non lo conosce è una realtà che è nata nel e quindi farà 40 anni nel prossimo anno, che è impegnata in diversi ambiti di ricerca e di questi azione nel campo della pace, della non violenza e dell'ambiente, in particolare eh, ha una, mh, è dotato di una grande biblioteca specializzata eh, di temi, su, di, di libri su questi temi e di un archivio, vedete qua una, in questa sala una dimostrazione dei faldoni di una parte piccola parte dei faldoni che sono presenti nel centro eh, perché raccoglie un archivio che è stato eh, considerato di interesse storico dalla sovrintendenza che raccoglie documenti di prima mano quindi lo dico perché ci sono dei giovani che magari potrebbero essere interessati a fare delle tesi su queste, su queste tematiche ecco dicevo quindi perciò mh, avendo questa biblioteca e avendo questo impegno anche come una ehm, delle sue caratteristiche fondamentali, la presentazione di libri è una delle attività che svolgiamo e ehm, saranno una serie di libri, per esempio la prossima settimana presenteremo eh, un libro eh, prodotto dal Movimento Internazionale della Riconciliazione su un progetto più pacifista, poi presenteremo un libro Disarmare il virus della violenza. Eh, a cura di Pasquale Pugliese, poi un altro libro mh, curato dal, dal, dall'Archivio dei Movimenti di Genova sulla storia dei movimenti pacifisti, eh, un testo di Enrico Peiretti che era quelli degli interventi sul, usciti sulla rivista Rocca e così via. Insomma uno <coughs> sul, sulla questione dei Balcani, poi ci sarà un testo di Claudio Anta una ricerca storica su Albert Einstein, le strade verso il pacifismo, insomma sono tutti testi che nella loro gran parte hanno un carattere comune, quello di essere frutto di un impegno civile, oltre che testi di approfondimento su queste tematiche sono tutti legati ad un impegno civile su questi temi. Eh, su queste che sono problematiche di grande attualità, in cui, su cui questi testi propongono degli approfondimenti, delle testimonianze, delle esperienze, eh, ma in genere proprio anche collegate ad un impegno concreto. Come direi i, i due testi che presentiamo questa sera, eh, eh, che sono appunto eh, Per terra e per mare, poesie per chi è in cerca di rifugio, eh, di cui Pietro De Andrea ha curato la traduzione e la postfazione e eh, non siamo tutti sulla stessa barca, le sfide del nostro tempo agli occhi di un ragazzo eh, che è stato curato da Giorgio Delizio che sono qui presenti ehm, e che sono in stretta collaborazione con un'associazione ehm, che si occupa di protezione e di aiuto eh, ai rifugiati come Mediterranea Saving Humans, di cui ci sarà poi un esponente Camilla, anche qua al tavolo, che quindi vi, vi, e vi parleranno insieme di questa loro esperienza. Ecco, io m, penso che m, siano testi... M, allora, confesso che questo non l'ho ancora letto, lo leggerò. Quello invece l'ho visto. E, e, m, quindi, la, mi è sembrato un, un testo molto interessante e molto particolare perché ha tre caratteristiche, abbastanza inedite tra i testi che presentiamo qua. Noi di solito presentiamo saggi, testi di narrativa, insomma, di, eh, ecco questo è intanto un testo, una raccolta di poesie. Eh, è una, una traduzione a cura degli studenti dell'Università di Torino di queste poesie, scritte da autori diversi una chiamata all'azione per il sostegno concreto anche appunto a, a queste ONG che operano nel salvataggio nel Mediterraneo e infatti i proventi eh, della vendita del libro sono destinati appunto al Mediterraneo e quindi questa è un'altra ragione per sostenere anche questo non so, non, non so bene quale, sì, se è anche questo ma, sì, sì anche solo, questo, questo, solo questo ah, solo questo poi ne parlerete meglio Va bene, allora eh, io a questo punto direi che eh, lascio la parola agli autori, a Pietro De Andrea che è docente di letteratura inglese di traduzione all'Università degli Studi di Torino e che ha coordinato il progetto di traduzione internazionale di cui appunto è oggetto questo testo e ha curato anche la postfazione <coughs> che è presente nel libro e a Giorgio Brizio eh, che è un attivista per i diritti umani per quelli della Terra e che si occupa di crisi climatica e migrazioni e quindi insomma di queste tematiche che sono trattate nei due testi e mm. poi ci sarà Camilla qui lascio subito il posto di, di Mediterranea e poi alla parola a voi grazie, grazie. grazie. buonasera a tutti grazie per essere venuti um, sì da, da qualche anno vi, vi spiego un attimo come è nato questo progetto prima di passare al testo proprio da qualche yeah. anno insegno letteratura per la laurea magistrale in traduzione. E questo vuol dire che ci occupiamo fondamentalmente di traduzione letteraria, romanzi, eh, poesie, teatro, qui al dipartimento di lingue. E in questi anni, oltre ad occuparci di vari testi, ehm, ho cercato di organizzare anche dei seminari facoltativi che fossero mirati poi a un progetto di pubblicazione per rendere un po' più concreto il lavoro degli studenti e in questa cornice è nato questo lavoro che è stato iniziato nel 2017 e poi completato con il corso del 2019, questo è uno dei testi che è venuto fuori da questi seminari e che mh, così per, un po' per caso ha felicemente, si è felicemente imbattuto con questa raccolta Overland, Oversea, cioè la raccolta originale tradotta che, come diceva Angela, è una raccolta di vari poeti sia inglesi, fra virgolette, bianchi sia inglesi immigrati o figli di immigrati o rifugiati che nel 2015, sulla scia della cosiddetta crisi dei rifugiati del 2015 eh, ha, diciamo così, raccolto questi, questi poeti che hanno tutti composto delle poesie sull'argomento ma la cosa ancora più felicemente casuale, è stato imbattersi in un progetto internazionale di traduzione collegato a questa raccolta pubblicata nel 2016, eh, coordinato da Ambrose Musiwa, che è lui stesso un rifugiato che vive in Inghilterra, ehm, e che eh, appunto lanciava la proposta di far tradurre questa raccolta o alcune poesie, in certi casi, di questa raccolta nel maggior numero eh, di lingue possibili. Questo per cercare di sensibilizzare traduttori e lettori, di varie lingue, di vari paesi verso nei confronti del tema dei rifugiati e in un certo senso era essendo io di formazione postcolonialista come docente era proprio quello come tipo di testo quello che, che stavo cercando perché cercavo praticamente un testo che fosse capace di far emergere la dimensione più umana più articolata delle migrazioni e di chi è coinvolto in questo fenomeno per andare anche un po' al di là, diciamo, della copertura mediatica che troppo spesso è inevitabilmente riduttiva. Ehm, dal punto di vista della traduzione, vero e proprio, eh, Angela appunto diceva che questa è una raccolta di autori vari, non dello stesso autore. E questo cosa ha comportato per me e per gli studenti? Ha comportato una certa difficoltà, perché ogni volta che si passava da una poesia all'altra bisognava in un certo senso risettarsi e cercare di sintonizzarsi con la voce di questo altro poeta con uno stile appunto con una voce diversa d'altro canto è stato difficile sì ma è stata anche un'ottima palestra di traduzione no? questo misurarsi con delle cifre stilistiche sempre diverse che ci ha aiutati anche un po' ad andare al di là di certi stereotipi come per esempio lo stereotipo che vuole la poesia inevitabilmente sempre lirica. Non tutta la poesia è lirica, no? spesso lo è, ma non necessariamente. Um, la prima poesia della raccolta che volevo leggervi, per esempio, uh, è tutt'altro che lirica, anzi è molto tecnica. Si intitola Backscatter Song ed è di Joanne Limburg. Um, Backscatter vuol dire che è una specie di tecnologia a raggi X che viene usata alla frontiera di Calais per individuare la presenza di esseri umani nei container e nel retro dei tir. E, e la poesia in effetti, molto poco liricamente, cerca di riprodurre il movimento di uno scanner. No? Quindi ci sono dei versi sempre uguali che però scorrono da una strofa all'altra. Ehm, provo a leggervela per darvi meglio un'idea. Scansioni in corso. Attendere, prego. C'è qualcosa di organico, nascosto in questo cargo. Vedo sangue e panico. C'è qualcosa di organico, appare bianco e luminoso. Vedo sangue e panico, la mia luce l'ha preso. Appare bianco e luminoso, chiaramente di frodo. La mia luce l'ha preso, alieni, vietato l'approdo. Chiaramente di frodo, vedo disperazione. Alieni, vietato l'approdo, senza documentazione. Vedo disperazione nascosta in questo cargo, senza documentazione, Scansioni in corso, attendere, prego. Quindi, questo era uno dei tipi di poesia con il quale durante il seminario ci siamo misurati, e poi c'erano anche delle poesie poco liriche e, in un certo senso, molto narrative, alcune addirittura come questa um, che si intitola In attesa di Kathleen Bell. Um, è una poesia scritta in forma di prosa, senza eh, divisione in versi, e racconta un evento dal punto di vista di una persona, una signora, che vede dei rifugiati accampati, sorprendentemente, attorno a casa sua. Quando arrivò il mattino, vide che le persone fuori non erano fantasmi. Si alzò in piedi e, cauta, si diresse alla finestra per guardare fuori. Ce n'erano più di quanti pensasse, Il loro silenzio l'aveva tratti in inganno. Anche loro erano prudenti. Mani adulte allontanavano i bimbi dalle sue aiuole Il raccolto di ortaggi per l'anno prossimo era salvo. Un uomo alzò gli occhi e il fagotto che teneva al petto si mosse. Che incoscienti portare qui un neonato! Lo sguardo dell'uomo incontrò il suo e dietro quella pazienza lei percepì una spaventosa urgenza. Non erano fantasmi, non ancora. Chiuse la tenda, ritornò alla sedia e si mise in attesa. Um, altre poesie, invece, sono estremamente liriche, al punto da ricalcare alcuni generi particolari più vicini alla canzone. Uh, questa, uh, che si intitola Così tanti in cammino, che è sempre di Joanne Limburg, l'autrice della poesia sullo scanner, riproduce un po' quello che sono le filastrocche per bambini quindi dal punto di vista traduttivo questa ha comportato soprattutto dei problemi riguardo alla rima e al ritmo Così tanti in cammino Uno avortito e due precoci Tre schiusi all'alba ma mangiati veloci Quattro bisognosi e cinque negletti Sei in errore ma mai corretti sette lasciati a riva e altri otto annegati, nove marchiati fasulli e poi scaricati. Dieci privi di rotta, undici di eleganza, a dodici i giudici respinsero l'istanza. Venti furono archiviati e trenta respinti, cinquanta scartati senza esser distinti. Cento erano storie senza il finale atteso, migliaia distrutte e un milione in sospeso. Ehm, abbastanza prevedibilmente poi tutta una serie di autori di questa raccolta eh, hanno, mh, sono rimasti ispirati da quelle che erano le immagini più ricorrenti della cosiddetta crisi dei rifugiati del 2015 quelle che passavano più spesso ehm, sui media britannici ovviamente ci sono alcune poesie ispirate alla, alla fotografia del bambino annegato sulla spiaggia di no? Ireland eh, e poi ce n'è un'altra invece che volevo leggervi, se la trovo, eccola qua, ehm, su tutte quelle fotografie che si vedevano di oggetti abbandonati da gruppi di rifugiati che erano ripartiti o che erano stati spostati, in questo caso giocattoli, i giocattoli dei bambini. E la poesia che è di Laila Sampson. Si intitola Per favore abbiate cura di quest'orso. In un parco di Budapest, oggi, gli orsi si sono svegliati soli, solo un calzino spaiato e una carta di caramelle con cui ricordarsi dei propri custodi. Polvere, sale marino e sabbia incrostano le zampe claudicanti, le braccia fiaccate dal tanto camminare, cui le loro cuciture cinesi non li avevano preparati. La pelliccia color rosa, miele e cacao si sta sbiadendo sudicia per tutto quel che hanno sentito, cui hanno fatto da cuscino, prima di lasciare orecchie sul filo spinato, al confine con la Serbia. Le loro morbide etichette, con tenui istruzioni, sono state attorcigliate tra dita in linee allungate all'infinito, per poi tornare indietro, finché non è rimasto nulla riguardo al lavaggio a mano a 30 gradi e al non mettere mai poliestere in asciugatrice. Nulla in queste avvertenze sul tenere tutti gli orsi a distanza dal gas sarin, barili bomba e granate. Gli occhi cuciti e ricuciti dagli oli di molte madri per impedire al mondo più piccolo di crollare, e ora loro guardano fotocamere catturare il parco all'alba mentre sussulta l'ultimo treno. Gli orsi osservano tutto intorno attraverso schermi e carte circondati da titoli di giornale che strillano panico e pietà, sforzandosi per vedere dove sono finiti i loro bambini. Um, L'ultima poesia che volevo leggervi è la prima che abbiamo tradotto in questi due seminari eh, che hanno coinvolto in tutto, forse non ve l'ho detto, 92 studenti tra il primo e il secondo seminario. E, e la prima è la più difficile, infatti sono stato un po' scriteriato a cominciare proprio con questa, perché è una poesia bifronte, no? divisa nettamente, non so se riuscite a vedere questa forma, più o meno una forma di occhio, di uovo, insomma, eh, divisa netta nettamente in due metà. La prima metà esprime il punto di vista del tipico xenofobo. Nella seconda metà i versi della prima metà sono identici ma capovolti e leggendoli in senso capovolto si capovolge anche completamente il punto di vista, cioè viene fuori il punto di vista di una persona estremamente tollerante, quindi proprio esattamente l'opposto, che eh, diciamo, io ho trovato molto emblematico, Innanzitutto del lavoro del traduttore, no? che deve continuamente mettersi nei panni, spostare il punto di vista e la prospettiva per mettersi nei panni dell'autore che sta traducendo, ma anche di quello che insomma, tutti dovrebbero essere spinti a fare di fronte a certi fenomeni. Um, un unico paese è il titolo della poesia. «Casa nostra è un unico paese, davvero, la terra intera può essere un posto per loro, diteci se voi potete, dove altro dovremmo andarcene se arrivano? Loro non appartengono alla nostra terra, dovreste vergognarvi quando ci dite che dobbiamo capovolgere il nostro punto di vista». E la seconda metà invece dice «Dobbiamo capovolgere il nostro punto di vista, dovreste vergognarvi quando ci dite che loro non appartengono alla nostra terra, dovremmo andarcene se arrivano». Diteci, se voi potete, dove altro può essere un posto per loro? Davvero, la terra intera è un unico paese, casa nostra. Um, brevemente, per concludere, um, ho imparato molte cose da questi due seminari, lavorando su queste poesie, e ho anche imparato quello che è forse il valore primario, specifico della letteratura e della traduzione letteraria, cioè proprio eh, riuscire a comunicare una dimensione altra, molto diversa dalla nostra, in maniera articolata e completamente umana. E ho notato anche dall'impegno, vedendo l'impegno degli studenti, l'importanza dell'empatia per un traduttore letterario. C'è un verso che mi piace citare sempre di, di una poetessa italiana che si chiama Patrizia Cavalli, che dice pensiero che non sente non pensa veramente e mi sembra che racchiuda proprio quest'idea dell'importanza dell'empatia um, per concludere proprio due informazioni tecniche uh, questa antologia è pubblicata da un piccolissimo ONG di Leicester che si chiama Civic Lester, ed è uh, solamente in vendita su Amazon purtroppo, questo lo dicono anche quelli di Civic Lester, purtroppo Um, io ho portato le mie ultime copie che se volete sono in vendita tanto poi ne devo comprare altre anche per me quindi farò poi l'ordine eventualmente con i soldi delle vendite i proventi di questa antologia vanno si voleva anche proprio simboleggiare quest'unione tra Torino e Leicester a un'associazione di Leicester che si chiama After 18, che si occupa appunto di rifugiati e eh, un'associazione di Torino che si chiama Mosaico Azioni per i Rifugiati e, e poi vanno anche a una terza eh, entità che è Alan Fong eh, questo anche perché e qui passo la parola a loro al tempo quando abbiamo concluso questo lavoro non mi era ancora imbattuto non avevo ancora conosciuto Mediterranea e soprattutto il nodo torinese di Mediterranea eh, ed è il tuo libro no? che, che, i cui proventi vanno a Mediterranea a Giorgio e a Rescue. Eh, quindi pensavo adesso di passare la parola brevemente a Camilla Savio che fa parte del nodo di torinese di terra di Mediterranea che ci presenterà brevemente appunto l'associazione e quello che fa in fondo c'è un banchetto col merchandising di Mediterranea se posti interessati e poi Giorgio ci presenta il suo libro prego grazie buonasera a tutte e tutti ehm... Io appunto, come si è stato detto, sono Camilla e faccio parte del nodo di terra di Mediterranea qua a Torino. Per chi non lo sapesse, Mediterranea è un'organizzazione non governativa nata nel 2018 eh, sotto iniziativa di varie realtà della società civile. Ad oggi però è legalmente riconosciuta, però allora ehm, sotto il governo eh, Conte I con come ministro degli interni Matteo Salvini, in un contesto in cui non erano ancora presenti ONG eh, battenti bandiera italiana, ma solamente di altri paesi quindi venivano bloccate in mare e quindi di fronte a, a tutto ciò le persone hanno deciso di non stare ferme a guardare ma eh, grazie ai fondi dati dalla banca etica hanno acquistato una nave mercantile degli anni 70 eh, chiamata poi Mare Ionio che insieme a una piccola barca vera, la Alex, eh, il 3 ottobre 2018 sono usciti per la prima volta in mare e hanno iniziato la, la loro missione. E nonostante le varie difficoltà che hanno avuto all'inizio, tra cui i vari dipistaggi da parte della Guardia Costiera sia libica che italiana, eh, ad oggi eh, Mediterranea ha effettuato in totale 9 salvataggi salvando 374 persone. E come accennava prima Pietro, Mediterraneo non è solamente in mare ma è anche, è anche in terra, infatti negli ultimi anni mh, sono nati vari nodi sia sul territorio nazionale italiano che in Europa, e qui a Torino eh, il mondo torinese è nato nel novembre 2020, quindi purtroppo in piena pandemia per cui non siamo ancora riusciti a fare mh, vere e proprie iniziative e progetti concreti per, per forza di cose, ma ehm, in questi mesi ci siamo concentrati principalmente sul mh, rafforzare le reti territoriali già presenti qua e sostenere le realtà che già operano sul territorio. In più, abbiamo fatto delle varie formazioni interne e anche esterne per persone che mh, erano interessate all'argomento. In questi ultimi mesi, invece, stiamo riuscendo finalmente a, a fare dei progetti concreti. Eh, L'ultimo con cui ci siamo imbarcati è mh, una collaborazione con il Rifugio Massi Adults, che non so se. Uh, tutti e tutte voi avete presente che cosa sia, è um, un centro che è una struttura che accoglie uh, le persone che cercano di transitare dall'Italia alla Francia. E, um, si trova alla stazione di Ulx e offre loro un letto, un pasto caldo, delle cure mediche se necessarie, dei vestiti soprattutto perché ora che arriva ad esempio l'inverno con il freddo e poi eventualmente la neve sarà um, chiaramente un clima molto ostile per le persone che devono camminare oltre il confine. Quindi da qualche mese tre o quattro volontari e volontari del nostro gruppo vanno su ogni settimana e aiutano mh, i vari operatori e volontari che già operano lì e, e cerchiamo di dare il loro sostegno. Questa qua è una delle attività che stiamo facendo e che vogliamo continuare a fare, ce ne saranno altre altre iniziative che vogliamo portare avanti, quindi nel caso voleste rimanere aggiornati vi consiglio di seguirci sulle nostre pagine social, Instagram e Facebook, che li comunichiamo tutto e se volete saperne di più anche solo mh, parte del gruppo potete contattarci lì. Ecco. E come ha detto già Pietro prima, appunto, in fondo c'è il, il banchetto che serve per sostenere l'attività di Mediterranea invece in mare, quindi tutti ehm, i fondi che ricaviamo da queste vendite poi andranno a, al nazionale che li, li utilizza per mh, investire mh, lavoro e manutenzione su, principalmente sulle banche molto brevemente così che lasciare la parola a Giorgio e Grazie. niente. Grazie, eh, scoprirete che se mi al dono della sintesi io non ce l'ho, <ride> però non tediarvi troppo. Allora, eh, intanto io mi chiamo Giorgio, sono un attivista, sono torinese, quindi gioco in casa, eh, ma sono per metà siciliano e, e vi dico questa cosa perché poi dopo parleremo un po' di, di, di Sicilia, il Mediterraneo centrale, no? che è la frontiera, che è la, la rotta che riguarda principalmente il nostro paese e la nostra, la nostra isola, una no? eh, delle nostre isole. Eh, il libro, io eh, sono attivista di, di, di Fridays for Future, ma mi piace mettere, come dire, piedi in diverse scarpe, quindi anche il nome di quella che noi chiamiamo intersezionalità, cioè i, i problemi che spesso nel nostro tempo hanno radici ma anche possibilità di risoluzioni ehm, comuni, appunto io mi occupo di tematiche diverse che però sono spesso eh, tanto urgenti quanto interconnesse, legate. e legate. Ehm, il libro è uscito a maggio di quest'anno, è un sogno che si realizza, sono molto, sono molto contento perché poi ehm, è riuscito, come lo direte voi, comunque l'intenzione è, è di renderlo come dire, un progetto tutto tondo più che un, un oggetto solo in sé, eh, nasce dall'intenzione di voler coniugare due tematiche che sono la crisi climatica, no? e ricordiamo sempre parlare di emergenza climatica vuol dire parlare di emergenza sociale, no? parlare di clima vuol dire parlare di persone, eh, perché poi nell'icografia classica siamo abituati ad associare il cambiamento climatico solo a... Eh, api e orsi polari e chiaramente è anche quello, è niente contro le api e gli orsi polari, ma sappiamo che il cambiamento climatico va a gravare eh, soprattutto sulle persone eh, più povere eh, in quei paesi che noi chiameremmo sottosviluppati, che forse noi chiamiamo sovrasfruttati. No? Ehm, e l'altra tematica grande sono le migrazioni. È chiaro che sono due... Eh, tematiche enormi eh, e quindi una sfida, una piccola sfida, forse anche magari una grande sfida per me, era non risultare un tutologo e non fare del libro come dire, un, un qualcosa che non avesse un senso, no? perché l'immigrazione del, del, del clima tanto si è scritto e tanto ancora si scriverà. E, e quindi come dire, il focus di questo libro è sicuramente eh, sul mare eh, e in particolare sul nostro mare, cioè sul Mediterraneo centrale e questo è quello dire, la cosa che sto per dire la dico sempre e tutte le volte è sempre difficile dirla il è un po' più facile perché siamo comunque in un, in un contesto di un certo tipo purtroppo il nostro mare e questo è anche uno un dei motivi che mi spinge a scrivere il libro è diventato la frontiera più eterna del pianeta cioè è il posto da terra dove migrando muoiono più persone in assoluto no? abbiamo sì. sentito parlare mi sentite abbastanza bene da laggiù sì? Sì. Ok, sì. ottimo e la curva nord annuisce. Eh, abbiamo sentito parlare tanto di, di, di Afghanistan, di Venezuela, di confine tra Stati Uniti e Messico e si potrebbero fare altri esempi da negli ultimi mesi. Ma quello che secondo me è assurdo, comunque, la si pensi è che invece, appunto, eh, il posto della terra dove migrano le persone è il nostro mare, è sotto casa nostra, è davanti alla porta di casa, no? e spesso le persone muoiono nell'indifferenza, muoiono di indifferenza, e, e quindi il libro voleva coniugare queste due tematiche, sia perché appunto Mieterano è, come dire, eh, non, non so bene neanche trovare un aggettivo giusto, sicuramente di particolare interesse per quanto riguarda le migrazioni, e, e soprattutto perché l'area del Mediterraneo e i paesi che vengono da, da esso bagnati sono anch'essi di particolare interesse per quanto riguarda il clima sono un cosiddetto hotspot climatico qui il cambiamento climatico è già più intenso che altrove e quindi in questo caso il Mediterraneo credo, credo, credevo e credo potesse essere un buon, un buon legame per le due tematiche il libro vuole anche essere una call to action perché abbiamo Capito che negli ultimi, abbiamo capito negli ultimi anni che l'azione la che, che individuale è che i singoli possono, più forte che i singoli possono intraprendere e eh, fare quello che è bellissimo che le persone facciano e che è stato tanto difficile da fare in pandemia, cioè stare insieme, no? cioè, eh, navigare lungo una stessa rotta, remare in, in uno stesso senso, eh, fare la cosiddetta massa critica. No? E, e quando si è in tante e tante i cambiamenti possono avvenire, perché poi siamo, quindi abbiamo un'era di una classe politica ehm, che si interessa delle sole tematiche che possono concludersi nell'arco di un mandato e quindi fatica molto ad avere una visione lungimirante, eh, ma abbiamo sicuramente una classe politica che in qualche modo forse, anzi sicuramente, in modo becero e, Interessata no? a, a un certo tipo di consenso nel paese, no? quindi penso a eh, veramente clima e ambiente, no? Tre eh, anni fa, in pochissimi programmi di pochissimi partiti c'erano punti legati alla questione ambientale o al cambiamento climatico, adesso è diventato un must, poiché questo venga fatto in modo adeguato, è tutto un altro discorso. Però le cose possono cambiare. È chiaro che per quanto riguarda per esempio la crisi climatica, non è che non stiamo facendo abbastanza, non stiamo facendo niente, nel senso che se andiamo avanti in questo passo eh, le emissioni sono diminuite del 6% del eh, 2020 rispetto al 2019, ma solo a causa del, del lockdown generalizzato chiaramente. Eh, ma eh, la proiezione, che se andiamo avanti così, aumenteranno del 16% entro il 2030, no? Quindi andiamo esattamente in una tendenza opposta rispetto a quella in cui dovremmo andare. Ultimo, e forse più importante, eh, volevo che il libro eh, potesse essere qualcosa di più di un oggetto eh, in sé, ma che le, persone, quindi che le persone comprandolo potessero sostenere in qualche modo una causa, un'azione. E quindi ho deciso di, di devolvere, eh, via ricavato, sarebbe sbagliato, i, i miei diritti d'autore, cioè quelli su cui posso decidere, a due realtà bellissime, che Salvano e salveranno, hanno salvato vite in mare, che sono Mediterranea Saving Humans, Rescue People, Saving People, entrambe italiane. Che presto spero vedremo entrambe in mare. Adesso abbiamo viste solo alternate: eh, presto avremo due navi battenti bandiera italiana in mare. E ripensando all'epoca eh, del, del governo Conte 1, ma non che poi le cose siano molto cambiate. I governi precedenti e anche i governi successivi, eh, in cui si diceva le navi battenti bandiera norvegese devono andare in Norvegia, le navi battenti bandiera spagnola devono andare in Spagna, le navi battenti bandiera francese devono andare in, in Francia. Il Innominabile arrivò a dire che le navi battenti bandiera a svizzera dovevano andare in Svizzera, poi qualcuno ricordò che la Svizzera al mare non ce l'ha, ma insomma, viviamo un po' in quel, quel periodo lì. ecco, come Terranea arriva eh, con, eh, in maniera dirompente, dice: Ma noi ci mettiamo la bandiera. No, cioè, battiamo la dire italiana, dove, dove volete mandarci, no? mm. e, e questo è stato secondo me molto importante. Allora, ehm, quello, ci sono tante cose di cui si potrebbe parlare chiaramente, forse quello che può essere un po' più interessante è la mia esperienza legata alle navi mm. di, che, che, che fanno eh, ricerche e soccorso, SAR, Search and Rescue, eh, nel Mediterraneo centrale, io ho iniziato a fare attivismo mh, con una frequenza di un certo tipo nel febbraio 2019 e, e poi ehm, la cosa bella del... io adesso sto stando tanto nelle classi, no? Come cerco di raccontare tanto è che, almeno per quanto mi riguarda, io non faccio attivismo perché credo sia giusto, io faccio attivismo perché mi piace un sacco poi ho la fortuna, spero, di fare una cosa che mi piace un sacco e che magari è anche giusta, no? altrimenti non la faremmo, saremmo beceri nel farla. Ehm, però, eh, soprattutto per invogliare i ragazzi e i ragazzi, i ragazzi e ragazzi che poi sono tendenzialmente miei, e eh, miei coetanei e coetanei, coetane, eh, io credo che finché l'attivismo verrà visto come qualcosa di noioso, di brutto, eh, a cui uno dedica il proprio tempo, eh, non riuscire a concludere niente, allora l'attivismo rimarrà sempre di nicchia, no? E, e invece per me è stato un percorso straordinario, eh, ehm, non so inteso come fuori dall'ordinario, ma proprio ho incontrato delle persone che mi hanno profondamente cambiato, da persone molto molto conosciute a persone invece sconosciute di più che invece avevano tante storie da raccontare. Nell'agosto 2019, eh, quindi Pochi mesi dopo che ho iniziato ad entrare un po' in questo giro, in questo loop, ero in Sicilia, eh, a Maria Di Modica, tutta la famiglia giù, eh, così per darvi una contazione ge geografica, non tanto Maria Di Modica, ma m, Porto Paolo di Copassero, che è molto molto vicina, e più a sud di Tunisi, no? quindi siamo molto molto giù. Eh, spesso non abbiamo appunto riferimenti geografici, però insomma mm. siamo abbastanza giù. E alla Sud, e se non sbaglio era il, direi il 20 di agosto 2019, più o meno, e la nave eh, Open Arms era bloccata fuori dalle acque territoriali da 15 giorni, il famoso caso Open Arms, insomma, di cui si sta parlando molto in questi giorni perché sono qualcuna, addirittura, qualcuna addirittura è addirittura riuscita sì. a accusare l'attore di Charlie di essere andato in cerca di visibilità, no? Perché questo attore invece è andato ad aiutare queste persone e a portare anche un po' di visibilità, con come, dire, come un personaggio di questo tipo può fare. E, e semplicemente mi sembrava così incredibile che io potessi andare a fare il bagno, stare lì a fare semplicemente i miei compiti sotto l'aria condizionata, eh, Mi hanno piccola, un piccolo gommoncino Una piccola barchetta Quindi potevamo prendere la nostra barchetta e Andare a fare il nostro giro eh, Io spesso ho guidato quel gommone E non, devo dire la verità Non è mai successo Ma ho sempre avuto molta paura Di trovare invece che le solite meduse Che vediamo nel porto di Pozzallo Di trovare magari dei cadaveri Magari anche su degli indumenti no? Perché qui Pozzallo forse ha il in questi giorni Dove è sbarcata eh, anche... anche e ieri o stamattina la nave di, di Medici senza frontiere, la Geo ho insomma, no? E spesso le spiagge dove noi andiamo a fare il bagno sono quelle dove vengono gli sbarchi autonomi, perché poi ricordiamo la strada delle persone che sbarcano in Italia eh, sbarcano in, in forma autonoma, no? Cioè le NG purtroppo riescono a, a soccorrere solo una minima parte delle persone che, che arrivano poi di fatto. E questa cosa mi sembrava incredibile, no? Cioè. Delle persone che hanno vissuto tutto quello che hanno vissuto, tutta la Libia, ma poi anche quello che avviene per la Libia, il deserto, no? E... che ancora dovessero essere tenute in mare sotto il sole cocente di quei giorni e al freddo di notte, perché vi assicuro che in mare aperto anche in pieno agosto fa un bel freddo, eh... era intollerabile per chi mi guardava e mi guarda, no? E allo stesso tempo invece le, delle persone, che aiutano altre persone, mi dicevo, andrebbero eh, aiutate, sostenute, facilitate, non eh, osteggiate, criminalizzate. E, e allora io ho fatto questa cosa, questa stupidaggine, in realtà, sono stato molto felice di mettere su, sul computer dove stavo studiando il mio telefono, ho schiacciato play, mi sono ripreso, ho fatto 50 secondi di, di video in cui dicevo, ciao sono Giorgio, ho 17 anni, sono qui in Sicilia, ho la Open Aros, non la vedo perché poi l'open Open Aros era fuori dalla pietra di Lampedusa che è ancora molto più a sud del sud della Sicilia. Però mi sembra qua, cavolo, com'è com possibile, no? Cioè com'è possibile che un paese che dovrebbe tutelare uno stato di diritto non la faccia sbarcare? Facciamo qualcosa, tiriamoci da terra, per questo poi sono così importanti gli equipaggi di terra, no? E, e, e come forse le cose più spontanee che ho fatto, quella roba diventa diventata subito abbastanza virale, la prima a ripostarlo è stata Michela Murgia e, eh, e poi sono stato fortunato, sono fortunato perché sono riuscito a collegarmi con una serie di persone che hanno iniziato a fare una certo tipo di pressione mediatica a, a terra eh, per far sì che l'Operano la, la potesse sbarcare, e delle persone mentre a bordo di Operano hanno stato tentato più volte il suicidio, hanno provato, allora, hanno provato, si sono buttate in mare per provare a raggiungere eh, a nuoto eh, la terraferma, cosa di fatto in, in, impossibile, tutto per le persone in quelle condizioni, e, mh, quindi la situazione era sicuramente insostenibile, motivo per cui quando il procuratore di, di Palermo, se non sbaglio, il patronaggio salirà a bordo di Open Arms, eh, quindi darà indicazione di un immediato sbarco, perché si rende conto della situazione insostenibile a bordo. No? E, mh, Qualche giorno dopo, dopo 21 giorni, Open Arms, eh, avrà il suo porto sicuro. E in quel caso non sono stati fatti rispettare neanche i diritti minimi, cioè neanche il minimo del minimo, quindi anche i minori non accompagnati eh, sono stati fatti rimanere a bordo ed è il motivo per cui il maggior responsabile poi di, di, di, di tutta questa storia che allora si deve eliminare in questi giorni e prossimamente sarà a processo, ma quindi poi Open Arms, la città di Barcellona, una serie di altre realtà sono costituite parte civile in questo processo. E, dopodiché, così, taglio un pochino, mi sono detto, va bene, adesso Open Arms è sbarcata, ma poi tutte le volte la a manferina, sostanzialmente. Che cosa posso fare io? Io ero semplicemente curioso e mi sono reso conto che la Mare Ionio di Mediterranea era Licata. Licata è una piccola città del sud della Sicilia, un porto, Pellino, tra l'altro, e io non è che avessi chissà quali contatti con Mediterranea ho scritto loro su Instagram dicendo guardate, mi piacerebbe venire a vedere con i miei occhi una nave di questo tipo magari fare un po' di immagini di prese a bordo raccontare un po' com'è e io dire, non credo che avrei mai risposto e invece mi ha risposto subito mi ha detto Ma sei qua, vieni e quindi per stato dato il contatto di, di Luca Casarini e Luca è una persona con cui io ho costruito un rapporto molto bello su diversi punti di vista negli anni: nel senso che Luca è una persona conosciuta già dai fatti del G8 di Genova del, del, del 2001. Tra l'altro, non ero nato, quindi insomma è stato anche curioso farmi raccontare da, da Luca una serie di cose. E, vabbè, e io su, su Mare ho... Ho scoperto una serie di cose, e, intanto era stato bello perché io non riuscivo a trovarla in porto Marion, no? E mi dicevo come è possibile? Cioè, ah, si dovrebbe vedere, no? E poi ho, ho, ho, mi sono reso conto che Marioni non era attaccata alla, alla banchina, ma era attaccata, era ancorata a Sea-Watch 3, che a sua volta era ancorata alla banchina. Questo perché sea 3 è molto, insomma, è più grande. Ecco. E più lunga, più alta, eccetera e io che già avevo un po' di timore perché non, non ero il mio solito non ero abituato a espormi particolarmente ero già ero un po' timoroso nel salire a Boro di Mareglioni dove ero ancora di più nel salire prima a Boro di Siuocci 3 perché è appena stata al centro del caso Carola Racchete che no? chiaramente ha infiammato particolarmente gli animi della nostra classe politica ehm, mm. e quindi San Luca su 3 eh, mi ha sempre fatto divertire questo evento poi negli anni quando l'ho raccontato e me ne sono reso conto solo successivamente. Siamo citando una nave di, di Amsterdam, di UNG eh, tedesca, con sede a Berlino, quindi a bordo, buona parte di tutti parlano eh, o olandese o tedesco, chiaramente tu, tutto il linguaggio parla inglese, buona parte del linguaggio parla francese e arabo perché è necessario no, nella relazione di, delle, delle persone che vengono soccorse. Qui è un ambiente super internazionale, e, a bordo di Sea-Watch tutti sono vegani, e, quindi molto figo per quanto mi riguarda scendo da, da... scendo, non, non voglio assolutamente sminuire Mare Ionio, ma Mare Ionio è oh, più bassa, no? quindi non è che scendo di livello, scendo, scendo su Mare Ionio, e, e trovo un contesto diverso, altrettanto bello, ma sicuramente diverso, cioè un po' più alle prime armi ancora, perché si watch ha adesso due navi, è supportata la Germania, la chiesa luterana, insomma, dietro una serie di grossi nomi, e il Mediterraneo invece è fatta veramente dalle persone, e, e come dire, e se su Sea-Watch c'è cioè, se il sistema internazionale, tutti i eccetera, su Mariglione invece eh, predominava, eh, in modo di discorso, il diretto siciliano e un po' il diretto veneto, <ride> perché poi il Mediterraneo nasce, dall'area Legata in particolare al nord-est, e figurati se quelli erano vegani, anzi, prendevano per il culo alla grande, no? tutto il tedesco di, di, di Sea-World Street per queste. Quindi, io nella stanzina piccolina dove venivano cucinate cose di marino, ho visto fare portate della tradizione siciliana di tutti i tipi, Che no? con, con roba vegana, non ha niente a che fare. E, mh, ci sono tanti aneddoti che potrei raccontare. Io per questo sono stato negli anni tre volte a bordo di Mare Ioni, sempre in Porto, perché quello che ho imparato facendo volontariato anche un po' in giro anche per il mondo è che uno deve, deve come dire, deve essere in un posto se ne ha le competenze, se può fare delle cose, altrimenti è un peso, no? Io sono solito la prima volta a bordo di Mare quando ho 17 anni e non ho mai avuto le competenze per, per partecipare a una missione in mare e... Perché a, a, a bordo di equipaggio ci sono il capitano, il, il capomissione, missione, eh, il primo ufficiale, il secondo ufficiale, il capo machine, ehm, i tecnici, i marinai, poi ci sono i soccorritori, i soccorritori esperti, il medico, l'infermiera, l'infermiera, ehm, eccetera, un giornalista, un paio di giornalisti, insomma, no? Quindi tutte eh, competenze un po' tecniche. E eh, forse un aneddoto che potrei raccontarvi... Eh, si presenta a me, una signora, che è stato abbastanza preso in giro negli anni però era chiamata signora, ma poi capirete perché, e si presenta come Cecilia, e, <ride> e, e vabbè, Cecilia mi racconta una serie di cose che mi lasciano stupito, no? Io le chiedo, non eravamo ancora, dopo non, non, non, non vanno ancora avanti lungo, no, no, lasciamo un po' di spazio a, a condivisione, se <ride> hai domande. Comunque, eravamo ancora in tempi non sospetti di pandemia, e io ho fatto una domanda a Cecilia sulle cosiddette malattie dei migranti. No? Cioè, su stato un, un momento, adesso, non, non, come dire, fortunatamente vorrei dire, non è più tanto così, in cui la macchina del fango gestita dal buon Luca Morisi, che in questo momento effettivamente non se la passa benissimo, è, in cui come dire, si diceva che i migranti portavano malattie. Mm, questo in realtà non si è mai verificato, anzi, mi è da dire: con la pandemia è certificato che ci sono stati degli italiani che sono stati portatori di primi casi di coronavirus in Africa. Se vogliamo ribaltare al massimo questa prospettiva, non so quanto sia utile farlo. E quindi, nessuno ha nati dei migranti dice Sicilia tranne una, e le persone vengono eh, fatte partire di notte dalla Libia. E, um, intanto si dice loro vedete quelle luci? guardate, quella è l'Italia o quella è Malta andate là, arrivate in Europa il panico si scatena a bordo quando alle prime luci del giorno le persone si accorgono che quelle luci non sono l'Italia o Malta ma sono le piattaforme petrolifere mm -hmm. ehm, ecco eh, sulle imbarcazioni che poi negli anni sono variate molto perché prima si usavano principalmente imbarcazioni di legno, adesso sono però più gommoni, no? con camere d'aria che si bucano, che è un piacere. Ehm, continua a chiamarmi Repubblica, che viva. Scusate, eh, non posso spegnere il telefono, però una cosa. E, comunque, ehm, in queste imbarcazioni le persone più vulnerabili, cioè i bambini e le donne, vengono tendenzialmente messi, messe eh, al centro. No? che dovrebbe essere la parte più protetta. Peccato che alla cima è nella parte anche più bassa, si vadano ad accumulare ehm, tanto pezzi, scrementi no? delle persone che nei giorni di navigazione riescono a farli fuori bordo, ehm, acqua salata e poi spesso perdite frequenti di carburante. Questo crea questo mix, crea una miscela corrosiva che cotta a puntino al sole, e lacera le gambe. No? Quindi la prima cosa che viene fatta con la persona di non soccorso è verificare intanto se dal gusto in giù hanno dei gustioni spesso molto gravi e intanto lavarle, magari cambiare loro i vestiti, insomma. Eh, questa è l'unica malattia dei migranti. Qui, tra l'altro ho scoperto che quella persona che mi raccontava era la Strada, eh, che io di cui ho detto tanto, ma che non ho mai visto dal vivo, quindi che non ho mai come Sicilia, io non ho fatto due più due. E, io sono stato poi a bordo di Maraglionio ad Augusta, ha fatto un'esperienza completamente diversa, perché Maraglionio non stava per partire in missione, e a bordo c'era solo l'equipaggio tecnico, tra cui il capitano Pietro Marrone, che è un personaggio che io ricordo sempre molto volentieri, e, mh, Pietro di nuovo ci saranno tantissime nel ne motore della mare Ionio io queste navi non le ho mai viste uscire dal porto a bordo ci sono perché è giusto che sia così per, per manutenzione un capitano, un primo ufficiale un secondo ufficiale, eccetera pagate dalle tasse cittadini pagate dai tasse dei cittadini e, e queste navi non sono uscite dal porto, dal porto. E, e probabilmente hanno dei costi di manutenzione molto più alti in porto, forse, che non in mare, no? E allora, ma, ma parliamo dei costi in mare o in porto, ma eh, quello che viene a chiedersi è... Beh, sapete che, insomma, le, fino a 2015 c'era un'operazione che si chiama Mare Nostrum, no? con cui, per, per cui l'Italia, e, e con eh, le sue diverse forze, non è che facciamo una roba straordinaria, facciamo esattamente quello che gli Stati dovrebbero fare, no? in base alle convenzioni internazionali che abbiamo firmato, cioè salvare le persone e aree di competenza. Questa missione è stata poi prima rotta, e uno viene da chiedersi: ma non abbiamo i soldi, non abbiamo i fondi, non abbiamo i mezzi, non abbiamo gli uomini per portare avanti una missione di questo tipo. E io mi sono reso conto mi sembra una, una, una risposta senza univoca che la risposta è no, eh, cioè meglio, abbiamo, abbiamo tutte queste risorse semplicemente straordinarie che si occupa di intercettare chiamate, appelli, ehm, richieste di soccorso e che poi le rimbalza in modo fortunatamente piuttosto ossessivo a tutte le navi nei paraggi. Alfa fa anche delle ricostruzioni di navi che hanno ricevuto dei segnali di allarme che erano molto vicino alle imbarcazioni che hanno deciso di tirare dritto e non soccorrere no? mm. eh, c'è stata un'inchiesta bella di, di Piazza Pulita un paio di mesi fa che io ho deciso di pubblicare ehm, eh, no, dicevo, abbiamo parlato tanto di, di, di, di, di problemi di quello che cade in mare no? addirittura due giorni fa l'amfond segnalava di diverse imbarcazioni con molti bimbi a bordo nella zona SAR libica, non sappiamo bene che fine abbiano fatto. Prodo a farsi carico della gestione delle persone che sbarcano e delle loro domande richieste asilo. e richieste d'asilo, questo va a gravare indubbiamente sulle, su, sui paesi che sono geografic geograficamente avvantaggiati o svantaggiati, no? quindi tantissima la Spagna, in piccola parte la Francia, l'Italia molto, Malta. Ricordiamoci sempre i numeri, la geografia. Marta ha accolto un quarto dei, dei profughi e delle persone sbarcate rispetto mm -hmm. a tutta l'Italia, ma Malta è anche un quarto di Roma. No? La Grecia che è sicuramente al centro di questa di quest emergenza, no? che più sta subendo le conseguenze di politiche scellerate per quanto mi riguarda. Allora, riformare il regolamento di Dublino io credo dovrebbe essere una priorità. E... E credo vorrebbe dire far fare l'interesse degli italiani, no? Cioè, per esempio, il mio primo degli italiani è facciamo la riforma del regolamento di Dublino. Adesso, non potete immaginarlo, ma non... non vi svelo questa cosa. Potete andare a vedere sul sito del Parlamento europeo quali europarlamentari, di quali forze politiche non dico che abbiamo provato a riformare, ma sono anche mai o sono mai presentati una volta a una riunione per la riforma del regolamento di Dublino. E... E allora forse chi si mette in bocca, il, il prima gli italiani, e poi non si presenta alle riunioni, e poi eh, non, non vota affinché arrivino tutti i fondi della Next Generation EU all'Italia, il primo Presidente se lo mette in bocca e basta. E questa può essere una prima cosa. Seconda cosa, eh, l'ONG, o meglio noi le chiamiamo ANG, azioni non governative, stanno, non è il mio caso, però purtroppo sulle balle alla, buona parte, alla maggioranza degli italiani. E no? allora quello che io dico sempre, senza nessun timore, è togliamo le ONG dal mare. Fanno un lavoro che non dovrebbero fare, no? e che fanno con grande fatica. Cecilia Strada la prima volta che l'ho incontrata mi ha detto, noi nasciamo con la speranza di smettere il prima possibile. Facciamo una missione europea sia nel Mediterraneo centrale. Basterebbero 27 navi, una per paese, ad Augusta ce ne sono 9, ne abbiamo centinaia, forse migliaia no, di navi. E dico, mettiamone una come Italia che mettessimo 5 cioè, avremmo risorse per fare questa cosa ma di nuovo non c'è un interesse politico abbattiamo allora, i pugni in questo senso e poi 3 studiamo un sistema di ridistribuzione delle domande e richieste d'asilo a livello comunitario e poi veniteci a dire e a una comunità come quella europea di 500 milioni di persone non possiamo accogliere poche migliaia di persone che sbarcano no? e, e chiudo dicendo io scelto di devolvericare il libro Mediterranea Rescue eh, però arricchente anche per me andare a parlare no? in, in posti scomodi quindi eh, adesso andrò a parlare anche in mi in, ha invitato in, in Italia Viva a Milano andrò a parlare in Italia Viva a Milano salutaci ricaramente mi divertirò un casino <ride> ma, ma sì, e poi vado alle feste dell'unità del PD farò, incontrerò anche Letta fra un paio di mesi e io ricordo molto a loro, molto volentieri, tutte le volte, questa cosa. La so, terza volta che vado a chiudere, ma questa volta vado a chiudere davvero. <ride> e, mm, nel libro ci sono 17 contributi di persone straordinarie, una di queste è Nello Scavo, che forse avete visto anche il tempo che fa, negli ultimi mesi. E con ello è un giornalista di avvenire, è sotto scorta per aver raccontato quando Bija, trafficante all'inizio al Nasr che gestisce l'Ossama Prison in Libia, è stato fatto venire in Italia, al coro di Mineo, a trattare con dei linguaggi italiani, allora sedeva al Liminale, il Ministro degli Interni, che per quanto mi riguarda ha fatto più danni e ha causato più morto in mare, quel Ministro si, chiamava, si chiama Marco Minniti, era, non lo è più, un esponente del Partito Democratico. Tutte le volte, a vista dell'Unità, ricordo queste cose, tutte le volte ricordo che loro continuano a votare i finanziamenti della Guardia Costiera Libica, hanno ricordato tante volte il nostro neoletto sindaco, che ha sostenuto, senza nessuna paura, timore, quella linea di establishment per lungo tempo, e che adesso non, non so bene, dite cosa faccia e quindi mi piacerebbe molto dire che, che ci sono grazie buona serata Ciao. mi piacerebbe molto dire che ci sono dei buoni e dei cattivi rispetto alla gestione dei, dei flussi migratori ma del, della questione in sé il Mediterraneo no? Il problema è che invece dalla Turco-Napolitana in poi andiamo, per citare il segretario del PD Andiamo verso una linea di continuità, non di, di discontinuità, cioè i, i governi di sinistra e destra purtroppo tutto sommato, beh sì, certo su qualche cosa fortunatamente sì, ma eh, hanno portato avanti un, una linea di continuità, appunto. No? Quindi per esempio, certo il governo Draghi non, non mi, mi sa mai di cosa dire è un governo di sinistra, però eh, il governo Draghi è il governo che ha bloccato e poi sotto sequestro amministrativo più eh, navi d'ONG nella storia recente del Mediterraneo, più del governo Conte 1, più del governo Conte 2, per dire. E dicevo, gli ricavati del libro vanno a queste due, a due realtà, una è il Mediterraneo in cui parlato parecchio, l'altra è Rescue, e, Rescue nasce principalmente a Milano, da una serie di persone, e, di cui adesso fa parte anche Cecilia Strada, visto che l'ho citata, e, io vi sono citato Sicilia e chiudo, volevo chiudere così già prima, ricordando Gino, no? E, quando è mancato Gino io sono stato preso da un po' di sconforto, io non, devo dire la verità, non, non, non avevo una simpatia enorme per Gino Strada, nel senso che lui è sempre stata una persona molto burbera, molto difficile, però Gino ha salvato decine di migliaia di persone, Tanti adesso sono messi a parlare di Afghanistan così improvvisamente, no? facendo tutto tuttologi, appunto. Gino ha vissuto sette anni a Kabul, Cecilia eh, ha vissuto tanti anni in Afghanistan anche lei. E, e sicuramente Gino è stato un esempio per tanti tante noi. E, e quando, quando è mancato il pensiero dopo lo sconforto è stato per Cecilia. Per Cecilia era proprio nel bel mezzo del Mediterraneo quando mi faceva Gino Strada e molto banalmente, proprio un pensiero forse bambinesco, mi sono detto, ma Cecilia come fa a tornare adesso, no? Cioè, dovrebbe essere vicino alla sua famiglia, come, come torna nel Mediterraneo Centrale? E poi mi sono subito qualche in quei qualche, qualche secondi e mi sono trovato la risposta da solo, no? Cioè, Cecilia non ha nessun bisogno di tornare, Cecilia è esattamente nel posto in cui suo padre avrebbe voluto che fosse, e poi quello che lei ha scritto nel suo tweet, no? Quindi in quel momento io mh, ero... Eh, con un po' di difficoltà, tra l'altro, a, a Corgocio, nella barca di Corgocio in Kenya, quando è mancato Gino e Cecilia era nel mezzo del Mediterraneo. Tanti amici erano lì su, sulla Rescue People, il canale di Rescue. E, e ci siamo detti, mi sono detto, pensato. Quegli ho chiamati, siamo dove dovremmo essere. E un'ora dopo che ho mancato Gino, strada, Rescue ha soccorso le prime 166 persone quindi sono molto contento di supportare di avere questi due piedi in due scarpe, Mediterranea e Rescue, e credo, questa cosa mi fatico a dirla, ma visto che poi ci metto, ma dirla anche tu, nell'ultima settimana dopo avermi incontrato di nuovo la dico anch'io, io credo, il nostro paese è molto lento a assimilare la storia recente, ma credo che fra 30, 40, 50 anni qualcuno, magari i nostri figli, i nostri nipoti, ci chiederà conto ci daranno conto di quello che è successo e che succede tutti i giorni nel Mediterraneo centrale. Ci diranno, mentre il nostro mare, sotto casa nostra, è alla frontiera del pianeta, voi dove eravate? E allora, però, ha vissuto. E quindi, come dire, eh, a volte la morte vince, ma vince una volta sola, come dice Cecilia, invece la vita vince tutti i giorni. Ho un pochino, un È dimenticato di dire una cosa importante, eh, però parlando di gente che ti cambia la vita. La prefazione del tuo libro è di, di Luigi Ciotti. Luigi Ciotti. Eh, scusate se è poco. Mi hai ricordato anche una cosa eh, quando hai detto che l'attivismo è divertente. Una quindicina di anni fa avevano invitato all'università perché era qui per Cinema Ambiente. Arunda Tiroi, un mm -hmm. romanziera, l'autrice del dio delle piccole cose, um, e a, quando è venuta a Palazzo Nuovo mm. Io ho dato delle persone che mi hanno fatto divertire, cioè, Luigi è una persona che tutte le volte mi fa divertire un pesino, no? E, e sin dall'inizio, poi con, con, con non so se si può dire lezione, con la scelta di questo nuovo Papa, eh, alcune cose sono, sono un po' cambiate, no? E allora quando lui mi diceva le prime volte che, che, che, che, che l'ho conosciuto, io gli chiedevo ma come è Papa com Francesco, ho visto che lui lo va a trovare spesso. Lui diceva guarda, la prima volta che io ho parlato al telefono con Papa Francesco, eh, mi ha chiamato, il Papa mi passa il telefono, il Papa, eh? e il Papa Francesco mi ha detto scusa Luigi se ti disturbo, so che sei molto occupato, no? il Papa Luigi Ciotti. E, e poi Luigi mi, mi spiega a raccontare che è andato a trovarlo a Roma e che ha deciso di portarvi un pacco di cioccolatini insomma di un negozietto piccolo qui in centro Torino e, e poi è tornato di nuovo in questo negozietto dopo mesi e, e le persone in questo negozietto probabilmente mi sono sentite addosso che non è una grandissima cosa per una persona sottoscorta come, come, come Luigi e, e hanno detto, c'è scritto il Papa <ride> e, niente, cioè, mi ha fatto vedere la foto di questo bigliettino e il buon Luigi mi ha mandato un po' del vostro cioccolato l'ho mangiato molto buono, grazie ho chiamato poi da Francesco e gli storie che ci sono un sacco no? poi io non sono, non sono, non sono credente e, diciamo che con questo Papa a volte mi sento leggermente più credente e sicuramente però ehm, l'operato della chiesa ma di tutte le comunità religiose credo sia, credo sia un grandissimo apporto no quindi per dire eh, la comunità buddista ha deciso di donare 500.000 euro a rescue per per la nave e mediterranea invece ha tutto un suo filone bellissimo eh, saranno meglio da dire loro io quando parlo di religione mi sono sempre un po' in difficoltà legato come dire è a... conosciuto quindi mi è anche il suo cappellano che, che è Don Mattia Ferrari quindi sicuramente per dire bisogna stato Don Luigi sicuramente di nuovo non so il credo come definiamo le comunità religiose hanno danno un apporto notevole il ghiaccio non so se vuoi dire qualcosa Beh, è se no qualcuno dire chiedere. qualcosa. o fare con me a rompere il ghiaccio è sempre difficilissimo eh. vabbè, allora lasciamo spazio alle vendite no, come... no <ride> magari eh, gli altri ragazzi mi interranno non so se... Se abbiamo sbagliato qualcosa, ci vengono. Un caldo pazzesco? Mm -hmm. <ride> no, in realtà non penso. Okay. Realtà non è bene, e è stato molto pensato. Sì, molto prolisso anche, eh. sì. Mm -hmm. forse... Ma forse è la QQ, però secondo me il Mediterraneo centrale è la, ro la rotta più pericolosa del mondo non la rotta più trafficata cioè non è il, il luogo di confine dove passano più persone ma a seconda di quante persone passano cioè in percentuale poco, ma in percentuale muoiono, certo. muoiono molto più persone non è la rotta più trafficata la rotta più letale del mondo Ah, lei tale, ok allora non capisco no no no no no no no no no no no no no no no no no no lavoro per avere una maglia, supporta metà mediterranea e metà reschio, metà metà mediterranea e la maglia di reschio. Bene. No, Stavo solo dicendo che una delle prossime iniziative del nodo, eh, non soltanto quello torinese, ma in tutta Italia, dei nodi di terra e di Mediterranea, dovrebbe essere quella di partecipare a delle veglie per le persone in mare che continuano a non essere soccorse nonostante si sappia della loro presenza. No? In modo che sono state concepite, se ho capito bene, come delle azioni per sollecitare le autorità a, a loro volta sollecitare chi deve partire per, insomma, per offrire questi soccorsi, quindi mh, flash mob oppure anche manifestazioni, ritrovi di fronte alle sedi istituzionali come Questura o Prefetture tutto questo sulla base degli allerta lanciati da dall'Anfon mm -hmm. no? riguardo delle situazioni specifiche. Questa però è un'iniziativa che è ancora diciamo così, in fase di, sì, di allestimento. Non è facile, se ho capito bene, per ottenere certe autorizzazioni, no? occupazione solo pubblico, eccetera, eccetera. Però è una de, delle iniziative in cantiere. Diciamo. Sì, che non comprende solo il mediterraneo no? se ho capito bene, ma varie associazioni sì, sì, sì, che esatto. lavorano insieme su questo eh. anche perché poi come l'obiettivo è lavorare insieme no? cioè, andiamo cioè, verso un... una navighiamo lungo una rotta ma andiamo verso una direzione comune quindi per esempio nel libro c'è un contributo di Giorgio Minardi che è un'omonima che io adoro che è la portavoce di Sea-Watch in Italia. E io ero un po' imbarazzato e ho detto guarda Giorgia, riconosco Giorgia Inardi, che Riccardo Gatti, che invece è presidente di Open Arms Italia. Giorgia, a me mi piacerebbe molto che tu facessi questa cosa, però ti dico la verità, anche per non disperdere troppo, ho deciso di evolvere il mio piccolo ricavato a Mediterraneo a Rescue, no? E io pensavo che ci pensassi un attimo, magari ci pensavo faccio sapere, ne parlo un po'. Mi ha detto, ma no, che problema c'è? Dobbiamo costruire quella che noi chiamiamola Civil Fleet, no? C'è una flotta, un'alleanza, un no? Quindi, me, un io do il mio contributo, poi, questi fondi non mi terranno a Rescue, altri noi no? a sea Watch, siamo tutti insieme, no? In questo, eh, in questo percorso, quindi questo è fondamentale. E poi, secondo me, la cosa che non abbiamo detto è che, eh, appunto, io credo, sono, sono sempre molto aperto, non tendo proprio nella mia verità come assoluta, almeno eh, spero che... Si è risultato così ehm, io credo che si possa discutere sulla gestione dei flussi migratori che si possano avere delle idee assolutamente diverse però non sono disposto a trattare su questa cosa ehm, cioè non credo che si possano avere visioni diverse sul fatto che le persone in mare vadano salvate no cioè dite quello che volete dite che tutti i modelli di anche il caso Riace che sono un disastro che dite Veramente quello che volete, ma però non facciamo morire, anzi, però non facciamo morire le persone in mare. No? Cioè, mi sembra veramente la base, e nel Mediterraneo si gioca veramente la tenuta della nostra società, del nostro stato di diritto. E è tra... della nostra università, visto che c'è questo accordo tra Frontex e il Politecnico di cui si parla in questi giorni. ricordare a te magari. Sì, sì <ride> le, la polemica, forse è ultimissima no? a questo riguardo: e il Politecnico, il Politecnico ha prestato diciamo, la sua competenza scientifica per aiutare l'agenzia Frontex con mappe, ma rilevamenti. Adesso i dettagli tecnici non li so e sinceramente insomma, preferisco non saperli quando sappiamo benissimo che l'agenzia europea Frontex ha compiuto e continua a compiere dei respingimenti di migranti completamente illegali. Quindi questa cosa, insomma, non so come si evolverà, ma lascerà sicuramente degli strascichi ecco, mm. all'interno e attorno all'università di Torino. bene, eh, sicuramente parla, in parla, l idea l idea, in No, perché, noi, noi... No? Con Fridays portiamo avanti una serie di battaglie e eh, sappiamo che ci sono 100 aziende che da sole sono responsabili del 71% delle emissioni globali. No? Tra queste c'è l'italianissima ENI. E poi porta avanti una serie di collaborazioni e di sponsorizzazioni con ENI. No? Il Politecnico. Eh, sì. Quindi insomma, non è. avrei Ho... voluto stupirmi per questa cosa eh. in realtà per un modo superandi ma non solo il Politecnico, purtroppo non mi stupisce così tanto. online di tutti gli studenti e eh, proprio sulla questione ah, frontex e non so cosa è emerso ovviamente perché non ero presente però eh, magari se rimanete collegati cioè ci, ci guardate i nostri social riuscite a capire insomma quello che è emerso e che azioni si è deciso di fare a livello di, di studenti insomma. essere venuti